Bene, allora, trovate a tutti e a tutti. Io sono Chiara Sigele, direttrice del Centro per la Cooperazione Internazionale e referente area progetti di una delle unità del centro, che è Osservatorio Balcani Caucaso Trans Europa. Questa sera siamo molto felici di avervi qui con noi un panel davvero mh, variegato di ospiti per parlare di un tema assolutamente di attualità, purtroppo, ovvero l'abuso eh, del diritto per intimidire il dissenso, le voci critiche, chi si attiva eh, per denunciare e far emergere dibattiti scomodi nell'interesse pubblico nei settori più vari. Allora, eh, comincio a presentare le persone che sono qui con me questa sera, la mia collega eh, Paola Rosà, che si è occupata di un dossier sul tema appunto, delle querelle pretestuose o anche SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, Francesco Martone, che è un piacere avere qui con noi, portavoce della rete in difesa di Nazionale, di cui il, centro, eh, il nostro centro fa parte, anche come diciamo, eh, componente del nodo trentino della rete in difesa di, che è appunto una rete di città in difesa dei difensori, tra cui anche Trento. E ci sono poi i veri esperti della materia, quindi l'avvocato Giulio Vasaturo della Fonda eh, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'avvocata Elena Biaggioni. Eh, della rete dei centri antiviolenza dire, di l'avvocato Nicola Canestrini, eh, che è eh, come dire, attivo in eh, molti casi di eh, appunto, ehm, querele eh, pretessore o di criminalizzazione della solidarietà. E eh, infine eh, Linda Ravo, eh, giurista eh, della coalizione Liberties, che si occupa appunto di diritti civili a livello europeo. Nonché componente dell'expert group della Commissione europea proprio sulla questione delle SLAP. Dicevamo che questo è un tema di grande attualità, eh, avrà modo di, di ricordarcelo, di farci un po' una panoramica, appunto Paola Rosà, poi eh, perché proprio oggi, tra le varie cose, il Parlamento europeo si è occupato eh, molto attivamente di questo. Io eh, vorrei appunto illustrare molto brevemente come mai il Centro per la cooperazione internazionale si occupa di questo tema. Eh, abbiamo cominciato ad, di, ad occuparci di SLAP ehm, più o meno due anni fa nel contesto di uno dei progetti eh, di eh, OBC TransEuropa dedicato alla libertà dei media eh, e al giornalismo sotto pressione nell'Europa, nei paesi membri dell'Unione Europea. E questo perché eh, nell'ambito di una coalizione di eh, appunto. Eh, organizzazioni che si occupano di tutelare la libertà di stampa come forma di libertà di espressione e di libertà di informazione ci si è resi conto che una delle forme di eh, pressione davvero ehm, dire, ehm, opprimenti a molti livelli è proprio l'abuso del diritto quindi non soltanto le minacce fisiche eh, o la distruzione dell'equipaggiamento o altre forme eh, di eh, pressione e, e di intimidazione, ma proprio anche eh, il ricorso alle querele o a volte anche solo alla minaccia di una querela per tentare di evitare eh, la pubblicazione la discussione eh, a, insomma, davanti all'opinione pubblica di questioni appunto eh, delicate. E, di questo tema ci siamo poi resi conto che eh, come dire, non è eh, pertinente e di grande rilevanza solamente per i giornalisti o comunque chi fa informazione, ma è anche ehm, molto rilevante perché appunto si attiva eh, per eh, la tutela dei diritti umani, eh, dei diritti fondamentali. Tant'è vero che eh, già nel 2019 e nel 2020 una delle alleanze più forti è stata quella con Greenpeace, eh, Greenpeace Europe, che eh, ormai Um, aveva all'attivo purtroppo anni di esperienza con questa forma di intimidazione a livello planetario e, e uh, come dire ha, um, ci ha indubbiamente aiutato nel um, far crescere e sensibilizzare i decisori politici a livello europeo sull'urgenza di intervenire a livello uh, appunto sovranazionale su, su questa questione perché spesso gli attori uh, che uh, esercitano queste forme di abuso sono eh, essi stessi attori sovranazionali, come per esempio le multinazionali. Quindi ehm, un po' questo per dare contezza del come mai eh, noi come centro per la cooperazione internazionale e come osservatorio siamo qui e abbiamo voluto copromuovere questo evento insieme alla rete in difesa di e anche con un approccio ehm, plurale, nel senso che ci tenevamo fin da subito ad avere sia la prospettiva Sicuramente chi um, come dire, eh, fa informazione e si espone pubblicamente per far emergere delle questioni, quindi i giornalisti, ma anche altre forme di attivismo come può essere l'attivismo ambientalista o anche chi tutela per esempio i diritti delle donne. E Questo proprio per dare un'idea della trasversalità di questo problema e eh, della sua eh, dannosità per la società e la comunità nel suo insieme e per i diritti eh, delle persone che la comunità compongono. E, quindi do subito la parola a ehm, Francesco Martone, al quale abbiamo chiesto di aiutarci a esplicitare il collegamento e la rilevanza del tema, appunto, anche per chi fa parte della rete in difesa di e si interessa di, di queste questioni, e poi a Paola Rosà, che potrà dare una, una prima... Ehm, definizione del, dell'oggetto del nostro discutere oggi per poi aprire al nostro panel di relatrici e relatori. Intanto vi ringrazio e a più tardi. Non... Eh, grazie mille veramente per aver accettato di, eh, di copromuovere insieme, no? Eh, di averci proposto questo seminario molto importante. Il lavoro della rete in difesa di eh, fin dall'inizio parlo oltre quattro anni. È stato principalmente rivolto al tema della difesa dei difensori dei diritti umani oltre il confine. Però, sempre più abbiamo iniziato a occuparci anche della questione dei difensori dei diritti umani a casa nostra, proprio iniziando a lavorare eh, con eh, diciamo con varie organizzazioni non governative che a tempo, fin da, da qualche anno fa erano attive nel tema della solidarietà e del soccorso in mare dei migranti. Nello Stato Unito, per la nostra decisione. Di cominciare veramente a aprire un focus molto più, eh, molto più eh, effettivo anche sulla situazione dei defenders in Italia. Vorrei ricordare che l'Italia oggi siede al Consiglio ONU per i diritti umani, ancora per un anno, un anno e mezzo circa, e quando si candidò al Consiglio ONU, grazie alla pressione del Parlamento italiano e anche della rete, decise di qualificare la sua candidatura anche con un impegno in supporto ai difensori dei diritti umani. E vorrei anche ricordare che l'Italia è membro dell'OSCE, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che ha delle linee guida sugli Human Rights Defenders che vanno applicate anche nei Paesi membri, quindi anche nel nostro Paese. Questo per dire che eh, la questione relativa alla, stigma, alla all cioè all'uso della legge per reprimere o silenziare o, o eh, disincentivare diciamo, l'impegno sociale e politico da parte di chi oggi all'interno della società civile, dei movimenti appunto si impegna per la difesa dei diritti umani è parte integrante anche del focus del lavoro della rete di difesa di... Io ho, ho ascoltato ho sentito parlare degli slap per la prima volta nel 1994 quando eh, lavoravo proprio per Greenpeace International ed ero un termine brutto, lobbista, comunque ero un advisor di Greenpeace International, eh, al Parlamento Europeo, alla Commissione Europea, e mi occupavo di contrastare diciamo, le campagne di propaganda dell'industria del legname, e della cellulosa dell del Canada, nei confronti appunto, contro gli attivisti ambientalisti. E a giusto tempo le imprese canadesi e il governo della Columbia Britannica avevano fatto uso estensivo delle slaps, proprio per cercare di mettere a tacere Ogni eh, voce dissidente e discordante per quanto riguarda la gestione delle politiche forestali. Poi ho avuto anche personalmente occasione di, di essere oggetto di una slap quando ero presidente di Greenpeace Italia. Una delle prime cose che fu di andare fu di andare in processo qui a Roma per una querela per diffamazione da parte dell'allora Eni, che è Moenimont, credo, credo con richiesta ingente di risarcimento danni. E questo è un punto fondamentale, cioè la richiesta di risarcimento danni. Se va a buon fine, chiaramente per molte organizzazioni comporta la chiusura stessa delle organizzazioni. Ho, ho, avuto, ho avuto occasione di seguire alcuni dei casi in passato, anche a tal riguardo. Ora, ehm, quindi come detto, lo slaps sono parte di, una, di un kit, un toolkit, che viene utilizzato da imprese, da attori non statuali e da governi per restringere gli spazi di leggibilità e la capacità di chi difende i diritti umani di, di esercitare il proprio diritto quello che Stefano Ruta chiamava appunto il diritto a difendere i diritti. E eh, sono parte integrante, quindi di una strategia complessa che parte dalla delegittimazione alla stigmatizzazione, alla criminalizzazione all'uso appunto della legge e dell'offer fino alle minacce e sono, sono situazioni che spesso si intrecciano tra loro. L'uso della legge spesso è un elemento di una minaccia o di un attacco a chi difende i diritti umani e questo rende la situazione estremamente complicata anche per quanto riguarda ad esempio l'identificazione dei punti di responsabilità nel nostro paese. Lo dico perché eh, proprio di recente abbiamo avuto occasione di partecipare a un importante workshop proprio dell'OSCE sulla, sulla situazione dei difensori dei diritti umani in Italia. Loro hanno svolto un'importante missione un anno e mezzo fa, hanno incontrato un centinaio di attivisti, difensori, avvocati, giornalisti e hanno stilato per la prima volta un rapporto molto molto circostanziato, una serie di raccomandazioni anche molto molto specifiche. Il rapporto dovrebbe uscire ora a luglio, però in, sede di quelli, in quella sede ci siamo resi conto che in effetti c'è un problema, quello che eh, in Italia non esiste un punto di raccordo per quanto riguarda questa questione dell'istituzionale. Eh, eh, c'è competenze di vari ministeri, c'è una scarsa conoscenza dei, dei diritti fondamentali della dichiarazione ONU sui difensori dei diritti umani che è oltre vent'anni che è stata approvata all'Assemblea Generale dell'ONU e qui quindi l'Italia, comunque sia chi tutte le istituzioni italiane dovrebbero essere per lo meno messe a conoscenza soprattutto per quanto riguarda le possibili violazioni di tali convenzioni di altre dichiarazioni oltre che delle iniquità dell'OSCE quindi questo è un punto a nostro parere molto molto rilevante che va di pari passo con un'altra grave mancanza nel nostro Paese che è l'assenza di un'autorità nazionale indipendente sui diritti umani che secondo norma dovrebbe essere preposta anche a vigilare sul rispetto e l'applicazione degli standard, degli obblighi internazionali per quanto riguarda i diritti umani e anche i difensori dei diritti umani. L'importanza di questo evento di oggi è data dal fatto che per noi è un punto di arrivo di una serie di iniziative che sono state eh, in, lanciate da varie realtà italiane. La rete Indifesa difesa ha fatta una proprio la settimana scorsa nel, nel, nel percorso diciamo, dei, dei vent'anni verso, verso Genova G8 nel quale abbiamo analizzato la situazione dei difensori dei diritti umani in Italia, la criminalizzazione del dissenso tra, attraverso, attraverso dei contributi molto importanti di varie realtà, come l'Osservatorio Repressione, eh, il Centro Riforma dello Stato, un importante magistrato che lavora con il Notav, Livio Pepino, con l'Associazione Bianca Guidetti Ferra. E con tutte queste realtà stiamo ora ragionando, ed è molto importante per noi avere anche la possibilità di comunicarlo con all'esterno ma anche con i partecipanti a questo importante workshop stiamo ragionando su una campagna nazionale che debba essere una campagna per un piano di azione nazionale proprio sulla difesa dei difensori dei diritti umani che quindi coinvolge anche una delle tipologie di minacce che è quella appunto che andiamo a analizzare in maniera molto più eh, circostanziata con gli interventi che seguiranno il mio quindi l'idea è quella di un piano di azione nazionale che verrà proposto Uh, soprattutto in coincidenza con uh, il lancio della pubblicazione del rapporto dell'OSCE che sarà appunto a luglio e che conterrà una serie di raccomandazioni e sulla base di queste si, si immagina a settembre o a fine settembre, insomma dopo l'estate, di lanciare una campagna nazionale che potrebbe risultare in una petizione, ad esempio al Presidente della Repubblica, e nella costruzione di, una, eh, di un archivio, di un centro, di un, un osservatorio sulla criminalizzazione del dissenso, sulla difesa dei difensori dei diritti umani nel nostro paese. Noi abbiamo, e chiudo, aperto proprio nel corso degli anni degli importanti canali di comunicazione con gli uffici delle Nazioni Unite, quelli del redattore del, del, del, del, del, del, del speciale dell'ONU, sugli Human Rights Defenders, a suo tempo Michelle Forst, venne in Italia e diede una grande spinta alla nostra campagna, alla rete, ma anche al lavoro che poi è stato fatto a livello locale con le città in difesa di. Abbiamo un canale continuo con l'ufficio dell'attuale eh, Special Rapporteur Mary Lawlor che abbiamo invitato anche in visita accademica in Italia. Speriamo possa venire presto proprio per darci la possibilità e dare a tutti noi ecco, la possibilità di poter ragionare coralmente su come intervenire in maniera più concisa e più, più precisa su questo tema, e fare in modo che il nostro paese non venga meno agli impegni che si è preso a livello internazionale. E siamo anche in contatto appunto con l'OSCE ODR e col Consiglio d'Europa, quindi esistono tutta una serie di strumenti a livello internazionale che possono essere aditi, anche per assicurare il rispetto dei difensori dei diritti umani in Italia, però certo è indubbiamente importante cogliere questa finestra di opportunità, della presenza del nostro paese al Consiglio ONU per i diritti umani per far sì che esistano delle normative, esistano dei protocolli, esista un piano di azione che possa garantire l'effettivo rispetto degli impegni del, paese, del nostro paese a livello internazionale. Tra cui anche quello appunto di eh, adottare delle normative che limitino l'uso degli slapso, so che ce n'è una in discussione in Parlamento. Ho letto dell'importante iniziativa della Federazione Nazionale della Stampa, credo, il 12 luglio che guardiamo con molto molto interesse, proprio per le ragioni da me esposte in precedenza. Ultima cosa, scusate. La cosa che ci ha ulteriormente allarmato, e poi immagino che verrà discussa in maniera molto più dettagliata, è il rapporto di Civil Liberties Union for Europe, l'ultimo, che appunto denuncia una crescita del ricorso agli SLAPS, in Italia, come anche se non erro in Francia e in Irlanda, ma in particolare nel nostro Paese. Questo è un elemento che ci ha anche convinto sempre più della necessità di integrare nel lavoro che facciamo come rete, non soltanto per il contributo importante del Nodo Trentino, ma proprio nel lavoro no nostro come rete anche un sostegno all'iniziativa sugli slaps a livello nazionale. Perfetto, grazie. Grazie mille Francesco Martone, allora portavoce della rete nazionale in difesa di. Quindi il lancio per eh, aprire il dibattito, per entrare nei dettagli delle diverse declinazioni della Slap è perfetto, perché Francesco Martone è partito dal Canada e anche per me, per quello che vale, la prima volta che ho sentito parlare di Slap era eh, una questione canadese. Eh, non si parlava di uh, logging, cioè di disboscamento massiccio, ma si parlava di una diga e comunque le strategie erano le stesse. Praticamente degli attivisti che avevano aiutato ad occupare un presidio sul versante de, del Peace River per impedire il disboscamento che, avrebbe poi, eh, se sarebbe, che sarebbe poi culminato nella costruzione della diga. Uh, a questi attivisti sono stati chiesti 400 milioni di dollari per danni perché avevano bloccato i lavori delle ruspe per 40 giorni, 10 milioni al giorno erano stati quantificati. E Um, mi avevano uh, risposto all'intervista, era nel 2016, uh, «We have been slapped», siamo stati slappati per 400 milioni. Io allora non sapevo che cosa volesse dire, quindi la traduzione italiana di quell'intervista lì è andata un po' così. <ride> Avevo intuito che si trattasse di una causa civile di risarcimento danni e in cuor mio ne sentivo anche l'ingiustizia, la sproporzione e uh, la scorrettezza, quindi elementi che poi avrei ritrovato tre anni dopo nel lavorare per Osservatorio Balcani-Caucaso a quel dossier di cui parlava Chiara Sigele prima, insieme a Claudia Piero Bon, in effetti gli elementi della slap sono proprio questi, no? c'è una certa scorrettezza di fondo nonostante si applichino sistemi legali o corretti dal punto di vista giuridico, c'è una mh, disparità di mezzi, tra chi eh, querela e chi è querelato, perlomeno questo nella, um, nella visione uh, americana, canadese e australiana, dove le SLAP, nate come definizione alla fine degli anni Ottanta a livello proprio accademico, erano, um, cioè, riguardavano, diciamo così, uh, le... Um, le cause civili per richiesta a danni. Eh, ogni paese ha il proprio sistema giuridico, e in Italia la diffamazione è eh, nel penale e quindi si parla di querele con relativa richiesta di risarcimento, ma possiamo, eh, possiamo parlare di slap, perché questa definizione nel corso degli ultimi due o tre anni, soprattutto a partire dal, dall'omicidio di Daphne Caruana Galizia, è diventato un ombrello sotto cui eh, possiamo comprendere, includere tutti gli abusi del diritto, a noi piace proprio parlarne così, che hanno un unico obiettivo, è quello di zittire le critiche, di mettere a tacere chi alza la voce o chi alza solo anche il dito per segnalare un abuso o eh, un vero abuso appunto della, del diritto, che si parli di corruzione o di inchieste giornalistiche. Eh, tra l'altro, negli documenti più recenti del, delle varie istituzioni, che si tratti di Consiglio d'Europa ehm, o Parlamento europeo o Commissione, la, il termine, eh, di queste, il termine di, delle SLAP è sempre connesso con Rule of Law, con lo Stato di diritto. Perché ci sono diversi elementi dello Stato di diritto che ne favoriscono il, pro il proliferare, <ride> cioè come i ristagni nei sottovasi favoriscono il proliferare delle zanzare, così ad esempio la lentezza dei processi favorisce il proliferare delle slap. Perché? Ehm, le, le cause temerarie, quelle che poi ci aiuterà a valutare meglio anche Giulio Vasatura, avvocato della Federazione Nazionale della Stampa, proliferano se i processi sono lenti. Perché uno degli obiettivi eh, di chi fa questo tipo di azioni è tenere in ostaggio dei tempi, della burocrazia e mh, dei rischi anche di pagare troppo, le, le potenziali vittime. Quindi non si vuole arrivare a vincere un processo, ma semplicemente a intimidire e ehm, convincere al silenzio, dissuadere dal parlare eh, queste, le persone che alzano la voce. Um, mi ero accorta che c'era qualcosa che non funzionava in questa eh, causa danni di 400 milioni di dollari che la compagnia elettrica BC Hydro aveva chiesto ai coniugi Peterson, perché mh, per risolvere la questione la compagnia aveva sottoposto loro un documento in cui se si fossero impegnati a non parlare più della BC Hydro, a non contestare più la costruzione della diga, loro avrebbero rinunciato alla richiesta d'anni. Quindi un silenzio che valeva 400 milioni di dollari. Allora qui c'è qualcosa che non va. Quando eh, si parla di ricatto eh, siamo al di fuori del diritto ed è proprio quello che compare proprio anche negli ultimi documenti eh, dell'Europarlamento. Dell Chiara Sigle parlava prima di mh, questa bozza di eh, mozione per arrivare alla risoluzione di una, uh, una risoluzione in Parlamento contro le SLAP e in realtà qui si parla anche di ricatto, nel testo esiste il termine blackmail e uh, il titolo è uh, rafforzare la democrazia. Quindi mh, abbiamo capito in che, in che ambito ci stiamo muovendo. Non è una questione tecnica, ma è una questione di sopravvivenza, di sopravvivenza della democrazia. E, mh, da quanto, dalle ultime uh, dagli ultimi aggiornamenti, poi Linda mi confermerà, ho visto che oggi in realtà non la discutono, l'hanno rinviata al primo luglio nel tardo pomeriggio. Questo possiamo dirlo grazie soprattutto alle diverse informazioni che ci arrivano eh, grazie a tutti gli attivisti che sono lì a Bruxelles, come Linda Ravo ad esempio, che frequentano i corridoi dell'Europarlamento, magari più dei bar, e, e che quindi riescono a mettere in contatto eh, le ONG, la società civile, direttamente con gli snodi decisionali. Um, farei aprire allora a Linda Ravo, giurista esperta di diritto comunitario, questa analisi del tema dello SLAP dal punto di vista delle istituzioni europee, no? che cosa stanno facendo, che cosa hanno fatto, che cosa fanno anche le ONG per, per fare in modo che facciano la cosa giusta e che intraprendano la, la strada giusta. E Linda Ravo, come diceva Chiara Sigele, è dell'ONG civil liberties, eh, perché? Perché c'è ancora bisogno eh, che le libertà civili siano al centro dell'azione un po' di tutti. Grazie Linda. Grazie a te Paola e grazie molto per l'invito, sono molto contenta di di essere qui con voi oggi e parlare di questo tema che mi sta molto a cuore, peraltro nella mia lingua finalmente per una volta. Eh, è vero che lavoro a Bruxelles per la rete di... Um, è una rete europea di uh, organizzazione della società civile che si occupano di diritti umani, Civil Liberties Union for Europe, Um, e, e lavoriamo soprattutto su questi temi effettivamente a livello europeo d'altronde eh, Liberties è una rete che ha anche due membri um, due organizzazioni membri in Italia Antigone e la coalizione italiana per i diritti civili CILD, uh, che, che ovviamente ci aiutano uh, molto nel soprattutto um, trovare dati e informazioni rispetto alle problematiche, incluso le SLAP. E effettivamente Liberty si è dedicato al tema delle SLAP dal punto di vista, come diceva Paola e anche Francesco, insomma, in tutte le introduzioni che mi hanno preceduto, ehm, dal, dalla partendo dal, dal, dalla prospettiva che le SLAP sono effettivamente un attacco alla democrazia e ai valori dell'Unione. Liberty è una, una rete di ONG che si occupa soprattutto di tutela dei diritti umani a livello europeo. Ed è questo che ci ha mosso un po'. Ehm, il fatto che le SLAP hanno un impatto chiaro e severo sulla libertà di espressione, ma non solo, sulla partecipazione pubblica più in generale... Uh, colpendo giornalisti, attivisti, ONG e non solo, addirittura accademici, professori in alcuni paesi dell'Unione ed è, è chiaramente un fenomeno in espansione in Italia e non solo um, e i dati che mi ha raccolto e qui siccome um, Francesco l'ha menzionato uh, metterò nella chat il link al nostro rapporto um, sullo stato di diritto nell'Unione di quest'anno che effettivamente dà conto del fatto che questo è uno fenomeno, un fenomeno in espansione che in certi stati è chiaramente la manifestazione e sintomo di una problematica più ampia, una crisi dello Stato di diritto, come è il caso in Ungheria e in Polonia, in altri si lega a problemi di corruzione, ehm, quindi la volontà da parte dei governi o delle imprese vicine ai governi di nascondere eh, certe pratiche. Ehm, eh, legata alla corruzione e in tanti stati eh, un, un fenomeno che spesso si interseca a una legislazione in materia di libertà di espressione che si presta chiaramente ad abusi. E, e abbiamo eh, chiaramente pensato che è importante, è un problema europeo, quindi questi dati mostrano che questo è un problema europeo, non solo italiano, ma europeo, e quindi è importante per l'Unione eh, agire in modo coordinato. Um, e, e coerente e questo è il motivo per cui Libertis ha ehm um, uh, ha partecipato ai lavori di una coalizione informale di eh, organizzazioni della società civile, che tra l'altro rappresentano una serie di interessi veramente diversificati: dalla protezione dell'ambiente, dell ovviamente alla tutela della libertà di stampa, ma anche ehm, ehm, la tutela dei difenders, per esempio del, di, di minoranze eh, o comunità più vulnerabili. Ehm, diritti alle persone LGBT e così via Liberties è un'organizzazione che si occupa di diritti umani in generale e ci sembra che sia necessario per un'organizzazione come la nostra di dedicarci al, al, al tema eh, e questa è la collezione informale di cui vi parlavo ha recentemente lanciato anche un sito eh, in cui sono tra l'altro disponibili tutta una serie di uh, materiali, risorse che sono utili sia uh, a comprendere meglio il fenomeno che a reperire supporto nel caso in cui una persona venga colpita da una slap. E giustamente mi avete invitato per parlare un po' di cosa succede a livello europeo a Bruxelles, dove sono? Beh innanzitutto bisogna partire dicendo che come dicevo le slap sono una, un attacco ai valori dell'Unione, sono in generale Uh, effettivamente una violazione, un abuso del diritto che, che, che è una violazione um, uh dei diritti fondamentali e il fatto per gli Stati di uh, introdurre una protezione delle salvaguardie contro queste azioni abusive è doveroso rispetto agli stessi obblighi che questi Stati hanno rispetto anche ad esempio alla Convenzione Europea dei Diritti Umani um, e ai Trattati dell'Unione, la Carta dei Diritti Fondamentali e così via. Um, mentre come dicevamo uh, degli statuti, una legislazione anti zap esiste in varie giurisdizioni al di fuori dell'Europa, Uh, non esiste niente di specifico né a livello europeo al momento né a livello di Stati membri perché nessuno Stato effettivamente si fornisce una protezione adeguata uh, contro queste liti temerari abusive che hanno queste, queste caratteristiche tipiche um, e, e che si qualificano come slap e la situazione è quindi molto frammentata a livello europeo il che rende lo spazio giuridico diciamo, europeo molto vulnerabile eh, al fenomeno, eh, si parla ad esempio di forum shopping, quindi eh, coloro che eh, intentano queste cause che effettivamente vanno a cercare eh, la giurisdizione che più gli conviene per eh, eh, raggiungere questo obiettivo di veramente eh, esaudire. Esa esa esa esa esa Esaudire tutte le risorse. Delle... Tra l'altro, mi scuserete, come vedete, non sono abituatissima a parlare in italiano di, del mio lavoro. L'inglese, purtroppo, è la lingua che ci ha, che ci ha eh, mangiati a Bruxelles. Eh, forse adesso con il Brexit sarà diverso, ritorneremo in francese, non lo so. Ma quindi mi perdonerete già eh, se ogni tanto non trovo qualche parola comunque dicevo ehm, l'Unione quindi si trova in una posizione chiave per colmare questa lacuna perché come dicevo la situazione è frammentata a livello europeo e d'altra parte è un problema che esiste a livello europeo e quindi è fondamentale che vengano stabiliti e integrati nei, nel, nei sistemi giudiziari degli stati delle, delle salvaguardie procedurali e, e questo nell'interesse dell'Unione perché si vede che effettivamente le SLAP non solo sono eh, un fenomeno che contrasta con i valori dell'Unione, la democrazia, lo Stato di diritto, ma hanno anche un chiaro impatto sul mercato interno, eh, perché, eh, come avviene per i whistleblowers, le slap mettono a tacere chi, chi denuncia illeciti e corruzione, eh, le slap vengono abusate eh, per un'interpretazione abusiva di certe norme di diritto dell'Unione, come in materia di protezione dei dati personali o proprietà intellettuale, vediamo questo in, in vari Stati. E ovviamente ostacolano ehm, giornalisti, media, eh, società civile, attivisti a svolgere eh, liberamente il loro lavoro nello spazio ehm, integrato dell'Unione. Hanno un chiaro impatto sui sistemi giudiziari, per cui eh, questo è rilevante a livello europeo, perché questo, ovviamente i sistemi giudiziari sono tutti interconnessi eh, nello spazio europeo. E quindi ci sono tutta una serie di motivi, non solo politici, non solo etici, non solo di valori, ma anche proprio giuridici eh, che effettivamente eh, rendono chiaro che un'azione a livello europeo, soprattutto dell'Unione Europea, è necessaria. E questo è il motivo per cui Libertis con le altre organizzazioni delle, della coalizione si sono impegnati eh, nella stesura di un modello di direttiva eh, anti slap eh, per stimolare un intervento legislativo a livello europeo. Um, perché una direttiva? Perché qui uh, quello che, che si propone è un'armonizzazione minima di una serie di uh, norme di procedura civile negli stati, in tutti gli Stati dell'Unione che incorporerebbero delle soluzioni legislative già sperimentate in giurisdizioni campione che abbiamo selezionato in cui uh, riteniamo ci siano delle buone pratiche e soluzioni che sono anche state testate per quanto riguarda la loro costituzionalità, la legittimità costituzionale e così via, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, abbiamo studiato e in qualche modo adottato, adattato queste soluzioni ehm, al, a, a un possibile intervento legislativo a livello europeo che possa poi essere incorporato Uh, in tutti i sistemi giuridici degli Stati membri. E questo testo uh, che abbiamo pubblicato a dicembre inserirò qua il link, così uh, ovviamente non abbiamo moltissimo tempo per andare nel dettaglio, ma sono contenta di, di darvi. Uh, qualche dato eh, rispetto a quali sono le soluzioni che vengono proposte, è stato effettivamente redatto e rivisto da un gruppo di esperti di alto livello ed è il risultato di un veramente intenso sforzo collettivo di ricerca, analisi di casistica, ma anche ehm, del quadro giuridico che esiste eh, a livello europeo nei vari stati ed è un testo che abbiamo pubblicato ed è stato già ehm, diciamo approvato, supportato da oltre 70 organizzazioni eh, non governate attive eh, per quanto riguarda la stella della libertà di stampa e i diritti, i diritti umani in generale. E, la nostra idea è, appunto, è stata appunto quella di lavorare e pubblicare questo testo um, uh, di livello per stimolare un intervento legislativo a livello europeo in modo che questo testo venga in qualche modo utilizzato come fonte di ispirazione. Le misure chiave che eh, proponiamo sono, innanzitutto, la possibilità per le corti di respingere anticipatamente ehm, le SLAP come garanzia procedurale fondamentale, quindi una dichiarazione di, di inammissibilità che possa essere una valutazione della inammissibilità dell'azione che possa avvenire. Uh, in un momento all'inizio del, del procedimento in modo che poi la causa non si, non si trascini ed effettivamente, e questo è l'obiettivo uh, di, di coloro che intendono queste azioni, non si trascini um, a, a detrimento delle risorse delle, delle vittime, chiamiamole, perché sono vittime effettivamente di abuso. Um, e questa dichiarazione di inammissibilità verrebbe fatta, alla luce di una definizione molto ampia della nozione di partecipazione democratica e di indicatori uniformi che quindi dovrebbero essere eh, presi in considerazione da tutte le corti eh, di tutti gli Stati membri, circa quali sono gli elementi tipici di queste SLAPS e questo per coprire effettivamente tutta la varietà di azioni legali in cui le slaps possono concretizzarsi eh, perché sappiamo che indipendentemente dal tipo di azione e dalla vittima che viene eh, colpita queste cause sono generalmente caratterizzate da alcuni elementi eh, comuni, il comportamento, quindi la, la rivendicazione rispetto a un comportamento che è una partecipazione pubblica o una presa di posizione rispetto a una questione di interesse pubblico, le limitate prospettive di, di successo dell'azione, anche per il suo carattere infondato, vuoi eccessivo, vuoi ragionevole nei. nei in quanto viene richiesto, l'abuso del procedimento giudiziario tenuto conto mh, della portata della natura delle azioni per scopi diversi appunto da quello di affermare un diritto. Quindi una serie di eh, indicatori che dovrebbero essere appunto armonizzati e che le corti in tutti gli stati membri dovrebbero ugualmente prendere in considerazione per arrivare a una dichiarazione di inammissibilità di queste azioni ad uno stadio eh, precoce del procedimento. E questa è la soluzione principale. Um, e poi norme che garantiscono ovviamente un'equa ripartizione delle spese e garanzie che servono, come diceva Paola, a riequilibrare la posizione delle parti, quindi misure in termini di onere della prova, inverso, eh, di danni eh, rispetto al... al a favore della vittima nel, nel caso in cui effettivamente ci sia una dichiarazione di, di inammissibilità per prevenire un abuso vessatorio del diritto allo stesso tempo ovviamente salvaguardando eh, come Costituzione richiede il diritto di accesso alla giustizia quindi nel caso in cui ovviamente un'azione sia genuinamente volta a far valere un diritto eh, ovviamente eh, queste garanzie dovrebbero tenerne a conto e poi eh, sanzioni come deterrente, quindi nel momento in cui l'azione venga qualificata come, una, come slap, eh, sanzioni anche per contrastare questo fenomeno di forum shopping sia all'interno che all'esterno dell'Unione e una serie di disposizioni che noi chiamiamo così di soft law in materia di assistenza, supporto e tutela alle vittime di slap da una parte, ma allo stesso tempo anche misure per sensibilizzare e formare sia l'autorità giudiziaria che i professionisti legali a questo fenomeno, in modo che ci sia una, una consapevolezza anche ehm, eh, rispetto al, al fenomeno eh, tra chi effettivamente eh, viene usato e abusato eh, a, questi, a questi fini. E gli sviluppi più recenti, come diceva Paola, è successo, sono successe moltissime cose, devo dire, in questi due anni. Penso che l'azione di questa coalizione informale di ONG eh, abbia effettivamente, sia effettivamente servita a, a stimolare in qualche modo... Um, un, un, una presa di coscienza a livello europeo da parte delle istituzioni del fatto che questo fenomeno esiste, che questo fenomeno è un chiaro sintomo um, di un backsliding, di, di, di, una, di una serie di, di attacchi e di un indebolimento um, di certi principi democratici dello Stato di diritto che in alcuni paesi dell'Unione sono chiaramente frutto di una strategia uh, così deliberata e, e, e coordinata in altri magari meno, ma insomma dobbiamo ovviamente eh, prevenire eh, che, che altri stati, e non parlo necessariamente dell'Italia, ma, ma di altri, seguano le stesse orme di, di, eh, di stati ormai autoritari, eh, come Ungheria e Polonia. Vediamo ad esempio in Slovenia eh, effettivamente un grosso uso delle slops anche da parte di... Eh, di eh, compagnie o media vicini al governo che, che fa effettivamente preoccupare. Quindi c'è da un lato penso questa rinnovata attenzione soprattutto della Commissione Europea a eh, agire precocemente in tempo nel momento in cui minaccia alla democrazia e allo Stato di diritto si, si concretizzino, e la Commissione ha presentato a dicembre un piano di azione per la tutela della democrazia in cui effettivamente si è impegnata a eh, adottare un'iniziativa entro fine anno eh, per contrastare il fenomeno delle SLAP e noi ovviamente stiamo usando eh, questo tempo per influenzare eh, le riflessioni interne della Commissione su mh, quale iniziativa presentare, in cosa dovrebbe concretizzarsi questa, questa azione a livello europeo e come dicevo per noi è importante che effettivamente oltre alle raccomandazioni, oltre a forme di supporto magari finanziario, alle organizzazioni che tutelano le vittime, eccetera, ci sia effettivamente anche un intervento di armonizzazione legislativa. Eh, e sarà interessante sentire dai, dai colleghi avvocati effettivamente il eh, locale rispetto a questo. Quindi, questo è Grazie che... Linda, io devo farla cattiva sì, e invitarti a chiudere. No, ok, avevo chiuso, quindi avevo chiuso. Grazie molto, grazie, molto interessante perché la, in Europa si dice quello che si dice un po' anche da noi, no? quindi è interessante vedere come, come le cose invece vanno avanti, vanno avanti a, a un ritmo eh, un, po', un po' diverso invece, ce lo racconta magari Giulio Vasaturo perché eh, quando in Italia si comincia a parlare di slap, in realtà la Federazione Nazionale della Stampa conosce il tema delle querelle bavaglio, non dico dagli anni Ottanta, ma da prima, no? perché io ho parlato con alcuni giornalisti che mi dicono, beh, eh, la, i primi autori delle querelle bavaglio, di quelle che noi identifichiamo come querelle bavaglio, eh, sono i politici, quindi pensare che il Parlamento vada a risolvere una questione così che gli sta proprio a cuore da, dal lato sbagliato della vicenda è quasi eh, impossibile. Quindi una certa speranza può arrivare. Arrivare dall'Europa. Giulio Vasaturo è avvocato della Federazione Nazionale della Stampa e eh, i processi eh, nei quali lui eh, difende i giornalisti sono certo i processi contro la criminalità organizzata per attentati subiti, per minacce subite anche dai giornalisti, ma la maggior parte mi viene da dire, poi lui confermerà se è vero, sono proprio processi in cui i giornalisti sono coinvolti in. Eh, querele per diffamazione, siamo nel penale però con eh, binario parallelo di una richiesta danni, quindi di intimidazione, di persone costrette al silenzio e di eh, autocensura eh, sono pieni non soltanto i tribunali ma anche a questo punto i giornali italiani. Giulio Vasaturo, <ride> grazie. Il microfono eh, Giulio, scusa. Uh ecco sì, eh, ci tenevo a ringraziarti anzitutto per la presentazione per l'invito a te e a tutti coloro che condividono con noi questo importante momento di incontro e di confronto su un tema che sta a cuore a tutti noi, ecco hai segnalato come dire eh, ottimisticamente una distinzione fra eh, processi che si fanno eh, per tutelare i giornalisti rispetto a intimidazioni operate in senso proprio, in senso eclatante dalle organizzazioni criminali e processi che e vedono coinvolti noi avvocati sul fronte alla tutela dei giornalisti intimiditi, intimiditi da eh, querele temerarie. Devo dire con una mara battuta che spesso non c'è differenza, vale a dire che lo strumento dell'azione civile eh, intimidatoria o della querela Bavaglio: è soprattutto negli ultimi anni uno degli strumenti privilegiati che anche le organizzazioni criminali eh, a cui anche le organizzazioni criminali ricorrono quale primo step di una escalation che eh, oggi come oggi eh, più raramente poi si manifesta in forme clamorose proprio perché già queste pratiche di abuso del diritto sono talmente raffinate da eh, realizzare da subito gli obiettivi di condizionamento della libertà di stampa e di informazione questo perché accade in Italia parlo dell'esperienza e conosco meglio che quella del nostro paese perché eh, promuovere un'azione civile temeraria una guerra la bavaglio è estremamente facile ed è persino conveniente da tutti i punti di vista perché ha un impatto immediato. Eh, la querela eh, quindi in ambito penale ha un effetto di per sé stigmatizzante che arriva nel giro di pochissimi giorni al giornalista e alla redazione e al direttore e questo scatena solitamente un duplice effetto. Nella migliore delle ipotesi eh, l'effetto eh, di cautela e di tutela del giornalista per cui il direttore lo chiama e gli dice ti stai occupando di questa inchiesta eh, non so eh, anche sulla su come sulla manutenzione dei giardini di questa grande città hai ricevuto questa uh, querela eh, sei come dire nell'occhio del ciclone è il caso che non ti occupi più tu di questo problema dobbiamo affidarlo al tuo collega quindi è un primo paradossale effetto che va comunque ricompreso nell'ottica del chilling effect, cioè di un effetto di deterrente autoprodotto all'interno della stessa redazione, che però ha l'effetto di allontanare il giornalista che magari aveva denunciato un misfatto, che aveva acceso i riflettori su una determinata realtà, diciamo, dubbia, spesso criminale, eh, sicuramente meritevole di attenzione, di allontanarlo dal caso di cui si occupa. D'altro punto di vista, invece, eh, se pensiamo alle azioni civili, ecco, l'azione civile... Eh, esorbitante, è un'azione che di fatto eh, si eh, riverbera immediatamente sull'intera eh, società editoriale, sull'editore, sulla redazione stessa, perché la richiesta esorbitante che viene eh, paventata nei riguardi del giornalista poi postula una responsabilità oggettiva, soprattutto sul piano civilistico, che coinvolge direttamente l'editore e eh, il direttore responsabile. E quindi anche da questo punto di vista, spesso in maniera ancora più si ha un effetto di ehm, autotutela diciamo così che, che si traduce poi in un effetto di censura e di autocensura all'interno delle stesse redazioni dicevo è facilissimo e non è costoso a proporre una querela a bavaglio o un'azione civile temeraria nel penale non è costoso praticamente per niente perché si tratta solo di affidarsi ad un avvocato spesso sono avvocati anche amici e quindi lo fanno davvero per eh, per niente nel civile effettivamente io potrei tracciare forse bisognerà scriverci qualcosa in futuro un profiling come dicono i criminologi sul piano socio giuridico in questo caso del soggetto che attiva un'azione civile temeraria o una querela a bavaglio. e sarebbe molto interessante ricaveremo secondo me dati assolutamente suggestivi e sul, il, come dire il profilo tipico del, del querelante temerario è quello di un soggetto immediatamente piccato che ha il desiderio di vedere immediatamente ehm, denigrato il giornalista o il giornale che si occupa dei suoi affari allora l'immagine di colui che dice ho querelato il direttore ho querelato quel giornalista è un'immagine che viene in qualche modo poi enfatizzata a sua volta attraverso i media proprio per delegittimare l'azione e l'impegno giornalistico e colui che agisce in sede civile invece spesso lo fa in maniera più raffinata, in parte perché in sede civile la, eh, la pretesa risarcitoria presuppone anche se minimo comunque un um, eh, l'esborso di una somma, per cui sapete che per avviare un'azione civilistica occorre pagare, diciamo, una un ammontare eh, in tassazione, diciamo così, che è proporzionale all'entità del risarcimento che viene richiesto e quindi tanto più esorbitante il risarcimento, tanto più sarà significativa questa imposta, noi chiamiamo le marche da bollo che dicono gli avvocati e questo comporta che solitamente sono le grandi società i grandi soggetti eh, privati che sono maggiormente soliti a ricorrere all'azione civilistica proprio perché possono fronteggiare anche questo costo che può essere per molti di noi eh, significativo e che per loro è ovviamente minimale quindi eh, come dire, utilizzano questo strumento, questa pratica di abuso del diritto proprio perché ha un impatto immediato sul bilancio della società editrice del giornale, della testata giornalistica, che a rigore dovrebbe iscrivere nel passivo di bilancio previsionale quella che è la posta risarcitoria che viene pretesa nell'azione civile dall'attore. E quindi c'è un impatto immediato. E poi voi comprendete bene quanto e come eh, una pretesa risarcitoria eh, stratosferica possa avere un impatto, anche perché, come a tutti noto, i profili di attribuzione della responsabilità civilistica sono diversi da quelli propriamente penali. Cioè, si presupporre anche un'attribuzione di responsabilità a titolo di, di colpa ed un'attribuzione di responsabilità a titolo sostanzialmente oggettivo che è tale da come dire eh, stendere enormemente le maglie di questa attraverso le quali poi si può paradossalmente talvolta è accaduto con grande stupore di noi avvocati ottenere risarcimenti rispetto a pretese che a prima vista apparivano assolutamente infondate perché poi eh, noi ci occupiamo di un'attività qual è quella eh, giudiziaria diciamo così, e processuale che è un'attività eminentemente umana, vale a dire che noi abbiamo a che fare cioè, eh, con altri soggetti, altri uomini, altre donne che sono i magistrati, i giudici e cioè, poi altre parti processuali, ovviamente ma in particolare i, i giudici che dovranno vagliare una pretesa risarcitoria in sede civilistica o eh, le, la sussistenza di un fatto eh, di reato di cui si ipotizza la configurabilità in ambito penale. Ora che cosa accade secondo me e eh, va vale la pena di rifletterci insieme noi dobbiamo trovare e eh, dobbiamo darci a mio avviso un, una duplice eh, duplice prospettiva eh, dinanzi a noi una a breve termine e una a medio lungo termine a breve termine ecco vorrei introdurre questo elemento di riflessione e noi abbiamo un altro enorme problema e lo dico provocatoriamente, il problema che abbiamo di fronte è che le SLAP o le azioni civili temerarie o querele bavaglie o querele temerarie, come le vogliamo chiamare, giuridicamente non esistono cioè a dire è una creazione giornalistica se vogliamo se vogliamo giurisprudenziale ancora qualche rara pronuncia riconosce in qualche modo l'essenza di, eh, di, di questa nostra battaglia di questo, di questi acronimi che noi utilizziamo però anche nell'esperienza personale di noi avvocati poi ci sono gli altri colleghi che potranno confermarmi o smentirmi su questo punto ma in senso tecnico querela temeraria o azione civile temeraria è solo quella che all'esito del percorso giudiziario e processuale viene riconosciuta come tale dal giudice cioè nel caso dell'azione civile quella che prevede il riconoscimento in sentenza di un indennizzo, di un danno da lite temeraria car a carico della, della parte attrice cioè di colui che si è temerariamente rivolta al giudice eh, con una pretesa che era manifestamente inammissibile, insussistente, infondata in ambito penale colui che si vede in qualche modo ehm, respinta la eh, ipotesi di reato ascritta ad un innocente ovviamente, cioè il giornalista eh, querelato eh, in termini tali da eh, esprimere il massimo ehm, il, il, il massimo stigma rispetto ad una pretesa assolutamente meritevole di pregio in ambito giuridico ma due, queste due venienze io vi dico, ne ho fatte qualcuno, qualcuno di processo e nella mia esperienza professionale non è mai capitato. Quindi io dovrei dire, eh, anche un po' mestamente. Che io non ho esperienza giudiziaria o giuridica di slappa o querela bavaglio o querela temeraria, perché non ho mai trovato un giudice che l'ha riconosciuta come tale, anche quando ho chiesto il risarcimento da lite temeraria, anche quando mi è apparso evidente quelle rare pronunce che hanno avuto la fortuna come dire, di ottenere altri colleghi e non io. A me è andato il privilegio e il piacere di commentarle sulle testate giuridiche, ma ripeto, sono pronunce assolutamente minoritarie nella giurisprudenza. È un problema enorme. Guardate, è un problema al di là della battuta, della provocazione che è pure efficace. È un problema che ci dobbiamo porre perché vedete ascoltavo linda eh, come sempre impeccabile precisissima riflettevo su questo quanto e come la giurisprudenza e comunque la lungimiranza degli organi comunitari la giurisprudenza europea eccetera sia avanti rispetto alla sensibilità delle singole giurisdizioni e del legislatore dei singoli paesi per cui io immagino che per questo, per questo istituto diciamo delle slap come per altre materie il giurista europeo il legislatore europeo finirà per precorrere le legislazioni nazionali come già sta facendo ma con enormi problematiche perché noi troveremo fiorfiore di avvocati che spiegherà come nel nostro sistema le slap già sono regolamentate in qualche modo e non esistono proprio perché pur essendo regolamentate non c'è una giurisprudenza che le riconosce quindi la, la fixio iuris come dico i dotti giuristi è che anche per tutti quei colleghi giornalisti Quegli attivisti, quei militanti, quelle ONG che subiscono azioni temerarie, nel momento in cui vedono riconosciuti dopo anni di processo civile o dopo un po' meno anni, ma comunque non pochi, di processo penale, le loro ragioni e magari vedono archiviare la, la querela del, in sede penale o respingere l'azione in sede civile, bene si dirà hanno ottenuto giustizia come in uno stato di diritto e il fatto che non sia stato riconosciuto dal giudice il danno da lite temeraria che pur oggi è riconoscibile presuppone che non ci troviamo di fronte ad un'azione un bavaglio. questo è un problema enorme che dobbiamo affrontare da subito anche a sostegno di quella eh, visione di quel portato di contributi, di idee, di proposte che Francesco e Linda hanno eh, sintetizzato perfettamente prima di me perché dobbiamo dare la dimensione chiara del problema. Allora, eh, prima Linda diceva, ascoltavo grande attenzione, ho avuto il privilegio di ascoltarla anche in un altro contesto, e anche qui parlava di soft law, no? noi, eh, noi tra traducendo così mette un po di destra qualche riflessione perché per me quello è proprio l'hard law lo strong law cioè il, eh, quegli interventi immediati diciamo così io li tradurrei più che soft law come in italiano li tradurrei come interventi urgentissimi che si possono fare già domani si possono fare già qui cioè eh, io penso che uno degli strumenti più efficaci per provare ad incidere sul problema che abbiamo oggi, cioè di far comprendere l'entità del fenomeno delle azioni, guerre, delle azioni temerarie, delle guerre del bavaglio, delle slap, eccetera, sia quello di sensibilizzare chi dall'altra parte delle scrivanie o dall'altra parte del, um, eh, dell'eterno ne, del, delle aule di giustizia affronta questi problemi, quindi giudici che probabilmente non hanno la stessa sensibilità. Su questi temi. Linda diceva: immaginiamo, e questo possiamo farlo da subito, non servirebbe neanche una direttiva europea. Immaginiamo degli strumenti, a delle occasioni proprio come questa, per coinvolgere anche la magistratura, eh, i magistrati in formazione. Io penserei, ad esempio, in senso, mi sento di suggerire, ad un confronto non già con gli organismi costituzionali che rappresentano la magistratura, perché si occupano sostanzialmente di altro, ma penso da anche, diciamo, talvolta mi diletto nella docenza ecco, io ho la presunzione di dire che il modo migliore in cui eh, noi possiamo provare a cambiare questo mondo e sussurrare nelle, nelle orecchie del, degli studenti si dice no? allora ci sono gli studenti delle scuole di magistratura ad esempio che si formano su questo tema quanto sarebbe importante ascoltare le nostre associazioni le, no, le nostre realtà organizzative che rappresentiamo per sensibilizzarli su questo tema nel valorizzare le norme già già Vigenti. il nostro ordinamento e consente di chiamare per nome quelle pratiche di abuso che loro ricorrentemente si trovano a dover fronteggiare se ho ancora un minuto ci vengo a esporre eh, un'altra un riflessione in merito guardate questa modalità questo approccio indulgenzialista nel valutare la temerarietà delle azioni civili o delle querele non è frutto del, di una superficialità a onore del vero io credo che sia frutto di un qualcosa però perché è un abuso del diritto noi parliamo di un abuso del diritto, di un abuso raffinato allora è una pratica che fa abuso di un principio di civiltà giuridica che è profondamente radicato nel nostro tessuto costituzionale, nella nostra storia vale a dire eh, nella nostra visione costituzionale in Italia soprattutto l'idea di valorizzare al massimo lo strumento della tutela dell'azione a salvaguardia dei propri diritti ed interessi innanzi all'autorità giudiziaria è un principio riconosciuto a chiunque e guai sarebbe metterlo in discussione e da cittadino lo penso anch'io ci fu un problema qualche decennio fa, qualche anno, forse, forse lo ricorderete, quando si pose il problema molto enorme nella citt città di cui vi parlo cioè che è Roma, di come dire, chiedere al cittadino che impugnava le sanzioni amministrative, le multe un obbolo nel momento in cui doveva andare ad impugnare innanzi il giudice di pace la multa perché il comune di Roma era eh, sommerso da queste opposizioni a sanzione amministrativa è giustamente intervenuta credo per la Corte Costituzionale non stabilire che non si può ehm, condizionare l'esercizio di un diritto in quel caso l'esercizio di impugnare una sanzione amministrativa al versamento di un obolo per questo che io condivido pienamente ovviamente le, le proposte, la direttiva comunitaria eh, sugli strumenti di deterrenza rispetto all'abuso di queste pratiche, ma colgo da subito le enormi problematicità che nella nostra giurisprudenza anche costituzionale si verrebbero a creare. E poi, ciò, non toglie che dovremo fare una battaglia anche da quel punto di vista. Però si tratta di. Ecco, lo dico con le parole della consulta della Corte Costituzionale di una settimana fa, sapete che si è pronunciata sulla illegittimità costituzionale dell'articolo 13 la legge 47 e 48 e quindi sul tema del carcere ai giornalisti. Ecco, il, nel comunicato, ancora non abbiamo la sentenza, ma nel comunicato che è stato diffuso all'esito di questa importantissima seduta della consulta, ebbene è stato chiarito, il legislatore è stato invitato per ancora una volta in maniera esplicita e pressante, ad operare un bilanciamento un bilanciamento fra questi diritti che noi abbiamo di fronte ovviamente noi con massima chiarezza trasparenza rivendichiamo il nostro diritto come dire a farci portavoci di un'istanza che è, diciamo che è quella libertà di informazione che ognuno a diverso titolo rappresenta nelle diverse realtà in cui opera anche in questo nostro dibattito, in questo nostro confronto, però dobbiamo avere chiaro anche noi e mi avvio a concludere che abbiamo di fronte un problema di bilanciamento, cioè non possiamo ignorare da giuristi, da uomini di legge, da cittadini, da semplici pensatori che dovremo immaginare. Spetta a noi l'onere di immaginare un sistema che sia non, non, non, non ho la pretesa di dire perfetto ma comunque in questa bilancia in cui noi idealmente rappresentiamo sempre la giustizia e quindi il, contempera il, il contemperamento dei diritti legittimi quindi in quanto tale immaginare come far fronte anche ad un'esigenza che c'è cioè eh, noi, io distinguerei, come dire, abbiamo parlato a lungo di querele temerarie e quindi si tratta di definirle, e di farle riconoscere in, questo, in un sistema giuridico come il nostro Esistono anche le querele che non sono temerarie, sono semplicemente infondate, cioè di chi legittimamente eh, agisce in giudizio nei riguardi di un giornalista o di un cui altro si vedrà rispinta eventualmente la sua istanza ma non c'è nulla di temerario, spesso anche non noi in questa assise ma nel dibattito effettivamente talvolta si fa un po' di confusione in maniera più o meno strumentale e a noi spetta il rigore. Anche di dire ai nostri, anche se può essere un po' spiacevole, un po' antipatico, ma di dire ai nostri amici e colleghi, guardate, questo, nostra, questo nostro impegno non si presta a strumentalizzazioni. Cioè non, non possiamo tirare per la giacchetta i diritti e noi soprattutto i giuristi che sono con me quest'oggi sentiranno come, come lo sento io l'onere anche etico proprio e il peso di farsi carico di un'esigenza anche del cittadino che può ritenersi assolutamente leso da, eh, perché da, da chi domina la parola. È perché guarda c'è certo. anche l'ultimo problema eh, io effetto. devo, devo ah. invitarti a chiudere ma questo invito è essenzialmente è, è molto... Beh, ti chiedo scusa eh. no, ragione. no no no eh, eh, ci sono tante questioni eh, da affrontare la prima questione è questa qui perché credo che nel nostro dibattito potremmo lasciare uno spazio anche minimale per la prossima volta del futuro anche a immaginare strumenti che valgano ad arginare il, diciamo invece le pratiche illecite dell'informazione che pur vi sono le, le fake news le, le campagne di stampa denigratorie cioè, tutto quello che in qualche modo inficia la nostra battaglia. Dico l'ultima certo. cosa, dico l'ultimissima cosa un secondo, che è una cosa bella, è che di tutti questi temi la federazione della stampa, articolo 21, ne parlerà, come ha detto Francesco prima di me il 12 luglio prossimo in una bella festa, in una bella serata che organizziamo nel rispetto delle norme anti-Covid, dottora Vigenti, a cui siete tutti invitati, alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma, chi vorrà eh, e potrà, sarà un piacere avervi con noi. A incontrarci e a discutere anche di questi temi qui, eh, attorno a tanti giornalisti che hanno subito e stanno subendo sulla loro pelle l'aggressione di Querele Bavaglio e azioni temerarie. Grazie. Grazie Giulio Vasaturo, ma questo è un gancio perfetto per il prossimo intervento, l'avvocata Elena Biaggioni, perché si parla di donne. Prima, però volevo chiarire. Un paio di punti, questo tema della sensibilizzazione dei giudici è qualcosa su cui abbiamo riflettuto anche noi a OBCT e su cui probabilmente si aprirà una linea di lavoro e eh, in ogni caso qualcosa che la, anche la coalizione case potrebbe affrontare, perché è vero che il diritto c'è, il diritto è scritto, ma poi va interpretato e <ride> messo in pratica da una categoria di persone che magari va... Eh, formata, informata su libertà di stampa, attivismo, difesa dell'ambiente, difesa delle donne. E ehm, a questo proposito eh, volevo, dire, volevo portare i saluti eh, della Federazione Nazionale della Stampa che abbiamo ricevuto di persona da Giuseppe Giulietti, che si era ripromesso di partecipare, poi qualcosa lo avrà trattenuto, compresa l'estate romana immagino, un eh, prossimo impegno nostro sarà quello di non organizzare questa cosa mai più a giugno perché, perché la gente ha voglia di parlare di altre cose ma ci siamo do domani è festa qui a Roma quindi questo. è un problema. San Pietro e Paolo, infatti, quindi sarebbe proprio il ponte, sarebbe come la vigilia di Sant'Ambrogio organizzare qualcosa e i milanesi non parteciperebbero. No, però... no, no, San Pietro e Paolo è meglio. Scherzi. È meglio, <ride> e però ci sembrava che il momento fosse veramente topico, sia per il giornalismo, sia per la difesa dei diritti umani, sia per quello che sta avvenendo anche, anche a, a, livello, a livello europeo proprio. Eh, sulle misure che la coalizione Chese suggeriva ci sono... Sono alcune cose che già noi eh, partecipiamo a implementare, sono gli strumenti di supporto pratico eh, del Media Freedom Rapid Response, sono proprio dei fondi di supporto legale cui un giornalista anche italiano può accedere rivolgendosi al, al centro di, di di coordinamento di MFR che si trova a Lipsia e però comprende eh, una serie di altre ONG, compreso ITI, la Federazione Europea dei Giornalisti ehm, e uh, Free Press Unlimited, oltre a Osservatorio Balcani Caucaso. Quindi da un lato strumenti pratici, dall'altro eh, il grande percorso che porterà delle riforme legislative. Uh, L'annuncio appunto di questo evento alla Casa delle Donne e mi permette di uh, annunciare anche il prossimo intervento, Elena Biagioni, avvocata uh, della uh, rete dei centri antiviolenza, che appunto sperimentano queste slap in una forma inedita uh, per l'Italia forse, che però uh, la Biagioni ha già detto essere presente a livello europeo. Grazie allora per questa cosa, Elena Biagioni. Grazie, grazie, grazie mille, sia per l'iniziativa che gli approfondimenti che ehm, come osservatorio, eh, come centro di cooperazione in difesa di eh, continuate a portare avanti in un tema che non è molto diffuso per i non addetti ai lavori in Italia. Um, mi piace anche venire eh, subito dopo il collega Vasaturo, eh, anche perché dobbiamo ricordare una cosa, concordo con tutto quello che è già stato detto e concordo anche su evitare un, eh, quello che chiamiamo tutti il paradigma vittimario, no? quindi che ci sentiamo tutti o, o, e tutte offese da eh, una causa infondata. E concordo assolutamente sulla necessità di bilanciare Diritti, soprattutto, prima che interessi. E su questo eh, mi piace anche tantissimo eh, la proposta di lavorare in termini di soft law, quindi di creare una maggiore sensibilizzazione, perché il tema è, per quanto mi riguarda, eh, poco conosciuto nelle aule di giustizia in senso assoluto. Ma anche tra i colleghi e devo dire tra le stesse associazioni. Quando io ho cominciato ad approfondire il tema, ho cominciato a chiedere eh, alla mia associazione se sapevano di cosa stiamo parlando. E abbiamo cominciato a raccogliere sia il, eh, informazioni in materia di Human Rights Defenders, perché Dire è un'associazione che si compone di oltre 80 centri di violenza. I centri di violenza si occupano di donne vittime eh, di violenza, di violenza maschile e, eh, in, um, e sono per definizione difensore dei diritti umani. Eppure spesso ce lo dimentichiamo. Noi diciamo sempre che eh, lavoriamo per i diritti umani delle donne, soprattutto per i diritti umani il diritto di vivere libere dalla violenza, ma che siamo anche presidio e tutela dei diritti umani delle donne con le case delle donne, con le case rifugio uh, e questo non era un collegamento immediato e a un certo punto la prima cosa che abbiamo fatto e che il rilancio a voi è stata una mappatura. Cominciamo a chiederci uh, quante volte le operatrici dei centri antiviolenza, le avvocate, vengono minacciate. Nella lista delle avvocati, degli avvocati minacciati del collega Canestrini dovrebbero essere ricomprese molte colleghe eh, che difendono eh, le donne vittime di violenza e che tanto spesso vengono eh, create questa identificazione tra l'avvocata e la propria assistita al pari di tantissimi altri casi eppure questa consapevolezza non c'è. Come? Quando si parla di slap si parla sempre di abuso del diritto ma anche di disparità delle forze, disparità di potere che è quello che noi trattiamo abitualmente giorno per giorno e che ben conosciamo. E allora questo è anche uno dei temi che andrebbe approfondito perché dove la slap, eh, dove eh, le eh, querelle itinerarie, le azioni hanno più facilità di ottenere l'effetto reale che non è quello di vincere la causa, sappiamo, quanto quello di impedire la partecipazione, di impedire l'attività di advocacy. Dove funziona meglio? Quando si riesce ad isolare il singolo attivista o la singola attivista o laddove il singolo o la singola sono particolarmente deboli. E allora quando penso alla federazione della stampa, penso per esempio alla posizione delle giornaliste, che sappiamo, sono, um, hanno una condizione, uh, in, il, il, è la stessa federazione che lo ha annunciato con certo allarme, una condizione di maggiore precarietà, un gap salariale, una assenza nelle uh, fasi più elevate uh, del... Uh, della contrattualistica. E anche lì, quanto sarebbe più facile intimidire una giornalista che non è eh, inserita in un grande giornale. Chi aiuta in questo senso? Dobbiamo chiedercelo, perché dal punto di vista, e questo è un importante, quello che, io, secondo me, è molto importante: introdurre anche eh, questa prospettiva all'interno eh, della lettura delle slappe e delle possibilità di reagire. Alle slappa perché, se io ho dietro un giornale che mi tutela, è un conto. Se sono una freelance che sappiamo essere particolarmente rappresentate dalle donne, è molto meno facile. È molto più facile che non affronti certi temi e che quindi mi inibisca. Chiudo. Questa era solo una prospettiva di genere di un tema che non mi appartiene. Che però ho lavorato con le giornaliste uh, per la SIDAO eh, e quindi so che è un tema particolarmente caro anche a loro. E torno ai miei temi le donne vittime di violenza e i centri antiviolenza. Um, e anche qui, togliamoci subito dall'idea uh, di, um, di considerare vittime per qualsiasi richiesta. Però quando si fa una mappatura, per esempio, possiamo fare una mappatura di, della tipologia di SLAP che ci sono. Perché io, per esempio, mi sono resa conto che per i centri antiviolenza, i centri antiviolenza lavorano con le donne e per le donne spessissimo danno voce a donne che non ce l'hanno. Eh, sono al loro fianco in battaglie giudiziarie, ma soprattutto in percorsi umani di uscite eh, dalla violenza. E quindi spesso intervengono pubblicamente a sostegno delle donne. In questi interventi pubblici, nei loro siti, nelle pagine dei social media, eh, escono con dei comunicati per esempio una eh, richiesta che vedo crescere sempre di più sono la letterina dell'avvocato che chiede la rimozione in nome del diritto all'oblio di, del post quando per esempio la, il centro antiviolenza non aggiunge niente a una notizia che è semplicemente richiamata da un giornale ma non chiedono la rimozione al giornale, chiedono la rimozione al centro antiviolenza. È un esempio, è banale, certo, perché adesso ogni volta che devono pubblicare una notizia si pongono il problema se riceveranno una lettera di un avvocato che minaccia azione legale, relativo risarcimento del danno. Centri antiviolenza sono associazioni, associazioni di donne in pochi casi hanno la personalità Giuridica, spesso sono donne che rispondono personalmente con il proprio, la risponde con il proprio patrimonio e sono particolarmente esposte in questo senso. Quando devono uscire sulla stampa, c'è sempre una grandissima attenzione a non offendere, e questo quanto incide nella partecipazione pubblica? Quante volte, lo, io ripeto, da quando abbiamo iniziato ad approfondire il tema della SLAF, ho anche chiesto di eh, tenere nota, di mappare questi casi, perché questa è una cosa che dobbiamo fare. La Corte Europea, vi mando il link con una recentissima sentenza, eh, che è la sentenza Tolle contro eh, Croazia, eh, ce l'ha ricordato questo ha ricordato in modo chiaro e netto primo, che la violenza domestica e la violenza contro le donne è un tema di interesse pubblico, un concetto fondamentale all'interno del bilanciamento del, eh, dei diritti di cui abbiamo parlato e di cui il collega eh, ha già parlato e, è, eh, e ha ribadito quanto i centri antiviolenza siano un presidio dei diritti umani e siano un presidio a tutela dei diritti delle donne e quanto queste azioni e questo era proprio un caso di una donna che eh, era stata accolta in emergenza da, in una casa rifugio e poi con il figlio e poi era stata trasferita altrove, eh, il, ehm, la, il, il padre, il marito la donna riteneva, eh, aveva accusato di essere un marito violento, ehm, aveva eh, detto che eh, la donna aveva rapito il bambino, il, la casa, il centro di violenza ha semplicemente replicato dicendo eh, che eh, era intervenuta una situazione di emergenza, è raccontato, è stata al fianco della donna. Bene, in questo caso, la, il, la responsabile del centro antiviolenza, dopo 17 anni, perché anche su questo è un tema, cioè, eh, dopo 17 anni, è stata condannata per diffamazione. La Corte europea, sulla base del fatto che il marito violento non è mai stato condannato per violenza domestica. In questo bilanciamento, la Corte europea è proprio intervenuta in questo senso. Eh, ricordandoci di quanto vanno bilanciati gli, i, i diritti e quanto eh, questa pretesa risarcitoria abbia avuto quel chilling effect che è già stato menzionato da eh, chi mi ha preceduto eh, sulla possibilità di partecipare a successivi interventi. Um, questo vale per i centri antiviolenza e l'altro grande tema, poi mi taccio perché, sono, perché ho perso il, i tempi, comunque, l'altro grande tema riguarda non i centri antiviolenza, quindi chi accoglie le donne e chi fa attivismo per le donne, ma la stessa partecipazione delle sopravvissute alla violenza maschile, uh, i casi di, del cosiddetto MeToo laddove io non sono una grande fan della condivisione ehm, in senso assoluto. Eh, certo è che in, ehm, ha avuto il MeToo una ehm, portata fondamentale per l'attenzione, la partecipazione e anche la possibilità di aprire un dato di conoscenza, che è un dato... Sì arrivo subito, arriva il, a, a solo questo effetto, in, in, in Canada il tema è stato affrontato, in Italia eh, la eh, donna che condivide una propria esperienza, come noi sappiamo eh, il collega Canestrini bene lo sa, può essere eh, denunciata per diffamazione e per quanto di mia esperienza è difficilissimo il, ricon il riconoscimento del, eh, dell'interesse pubblico del tema e vengono proprio eh, coltivate proprio in ragione dell'assenza di interesse pubblico e questo è uno dei problemi non manca la legislazione manca la capacità di riconoscerla e di bilanciare gli interessi mi taccio Grazie mille, eccellente rispetto dei tempi perché siamo a 11 minuti e mezzo e quindi grazie a Elena Biagioni che è tornata appunto sulle uh, possibilità che hanno i giudici di riconoscere queste SLAP. Tutte le conoscono, nessuno le riconosce. Um, passiamo quindi al collega appunto di Elena Viaggioni, Nicola Canestrini che è avvocato e ehm, che appunto la coalizione case internazionale conosce perché è avvocato difensore dell'Unwelt Institute, quindi protagonista di uno dei casi transnazionali di eh, SLAP. Eh, L'avvocato Canestrini diceva di aver preparato una presentazione delle slide, quindi lo invito a condividere lo schermo così tutti possiamo partecipare vediamo se funziona più più Funzionerà di sicuro buonasera a tutti grazie per questo invito e cercherò di restare nei 12 minuti che in qualche modo mi sono dato e devo però fare un caveat prima di tutto nella vita faccio l'avvocato quindi sono smaccatamente di parte sono orgoglioso di essere dalla parte dei diritti di chi è normalmente senza voce quindi non chiedetemi di essere oggettivo di portare delle verità io darò il mio punto di vista e vedrò un po' se questo può essere o meno condivisibile. Con ehm, la, la prima slide ricordo semplicemente che l'oggetto del mio contributo o di questa chiacchierata sarà alcune strategie di difesa che possono essere adottate dentro e fuori dal processo e l'immagine naturalmente vuole un po' prendere in giro l'acronimo SLAP laddove è e, come dire, significa anche ceffone, ceffone giudiziale, qui invece era un destro ben assestato. Tipicamente le slap, i ceffoni giudiziali, sono ehm, diretti a zittire il dissenso o a zittire semplicemente non, nemmeno voci critiche, ma semplicemente le voci che tendono ad arricchire un dibattito su un tema di interesse pubblico. E uno quindi dei diritti più presi di mira è proprio quello del freedom of speech, della eh, libera manifestazione del pensiero, non, eh, che è invece un diritto tutelato dalle più alte carte fondamentali, la, corte, la nostra eh, Costituzione, la nostra Corte Costituzionale l'ha definito la manifestazione del pensiero, il freedom of speech, come la pietra angolare del sistema democratico, naturalmente non ci può essere democrazia dove non c'è eh, libertà di manifestazione del pensiero. Questo noi lo dovremmo, saremo tutti d'accordo, eh, l'esperienza ci insegna che siamo sempre molto garantisti con le proprie idee, con quelle degli altri, si dice sì ma, e c'è sempre un ma, e oggi ci occuperemo di qualche ma, Abbiamo, vorrei raccontarvi questa storia di Karl Berg, agronomo dell'Umwelt Institut di München, che è un'associazione um, un senza fine di lucro che si occupa di studiare, fra le altre cose, l'uso dei pesticidi sintetici nell'agricoltura, e Alexander Schiebel, che invece è un autore di libri per Ökomferlach, che è una um, casettrice tedesca specializzata in fare um, pubblicazioni a difesa dell'ambiente in, in, in senso molto ampio e loro si presentano con uno scotch sulla bocca perché sono stati eh, per due iniziative oggetto di SLA. La prima è il libro Das Wunder von Mals, eh, Il Miracolo di Malles, Alexander Schiebel, racconta la storiella di un piccolo paesino che non si trova eh, in Francia e non è popolato da Asterix e Obelix, ma si trova nell'Alta Val Venosta, si chiama Malles o Mals e che cerca di contrastare mediante un referendum popolare tra l'altro eh, l'utilizzo di pesticidi sintetici sul territorio comunale come, il sottotitolo è come un paesino eh, cerca di, sfigare, eh, di sfidare l'industria agraria. Invece l'altra storia comincia da quello di Carberry inizia da questo poster che è un poster che cercando di imitare una bella campagna pubblicitaria del Sud, Tirole, cioè del Sud Tirolo che aveva affisso nei, nelle stazioni e sui giornali di Mezza Europa alcune immagini molto belle del Dolomiti, del fatto che il Sud Tirolo, eh, stava cercando proprio te, turista che stai guardando questo manifesto, che quindi devi venire in Sud Tirolo a passare le tue vacanze. Ci sbatte l'immagine di un contadino che sta eh, spruzzando qualcosa su delle mele e dice: Sui Tirol su Luft. E sul tirolo cerca aria pulita e scimmiotta la marca e il marchio del sul tirolo che sono queste cime a montagne colorate scrivendoci sotto pesticidi tirolo il tirolo dei pesticidi apri il cielo perché come titolavano i giornali nell'agosto 2017 perché questa è la pubblicazione del libro e il, questo manifesto shock per secondo qualcuno compaiono circa, vengono pubblicati circa allo stesso periodo eh, il, preside, il vicepresidente all'epoca della provincia di Bolzano Arnold Schuller potentissimo assessore all'industria al, al, scusate all'agricoltura e al turismo capite che agricoltura e turismo sono per il Sud Tirolo diciamo così lo dico in maniera eh, molto approssimativa ma diciamo il 99,9% del, del, del prodotto interno lordo e quindi annunciano battaglieri Querela annunciano battaglia così anche il presidente a provincio Bolzano non permetteremo di screditare in questo modo l'Alto Adige in, in particolare il settore della frutticoltura ricordate no siamo sempre tutti Charlie però con eh, il profeta Altrui quando poi ci tocca personalmente cominciamo a diventare molto meno garantisti e in effetti viene presentata nel 10 di il 26 scusate di eh, settembre del 2017 una querela vedete su carta intestata della provincia di Bolzano e che dell'assessorato a, a agricoltura foresta e protezione civile una querela molto circostanziata di un qualche centinaio di pagine con gli allegati in cui si dice che in realtà questo manifesto eh, non è ci mancherebbe libertà di manifestazione del pensiero alla faccia del fatto che una democrazia deve garantire anche delle opinioni che urtano, come disse la Corte Europea nel 1976, nel famoso caso Handicide, si vuole che la critica sia solo quella che si condivide. Ecco, e quindi fanno legittimamente querela, dico legittimamente perché il problema delle slap è proprio questo è che da una parte ci sta la libera manifestazione del pensiero e dall'altra, come si è detto, il diritto di ciascuno di rivolgersi al giudice se ritiene che un proprio diritto sia stato reso. E quindi naturalmente bisogna combattere questa battaglia anche nella di giustizia difendendosi dalla eh, querella Bavaglio o da questo tentativo di intimidazione perché non vi ho detto che a questa querella del vicepresidente della provincia di Bolzano. Assessore all'agricoltura e al turismo seguono circa 1370 querele di presidenti di consorzi agrari che fanno circa 900 milioni di euro di fatturato l'anno e, e, e contadini, albergatori, insomma vengono messe fuori delle liste di persone che vogliono aderire alle querele e questi tutti. Bravi cittadini si registrano e anche loro ehm, risultano firmatari di questa mega querela di massa laddove il problema non è solo la libertà personale ma naturalmente anche il rischio economico, perché se venissero riconosciute a 1300 persone, mille euro di risarcimento del danno per la diffamazione che, che un tribunale dovesse mai riconoscere, avete subito, capite subito che i, i denunciati, i querelati si esporrebbero a dei risarcimenti ovviamente milionari e plurimilionari. La strategia di difesa mh, si è sviluppata intanto nel processo, perché diciamo che un elemento che mh, gli avvocati difensori per quadrare di diffamazione hanno subito in mente è che eh, la difesa è un diritto che trova ampia tutela e quindi con le indagini difensive abbiamo riflettuto perché ci sia stata questa mobilitazione da parte di tutto il mondo o di una no, grossa parte del mondo. Dell'agricoltura tradizionale, cioè che usa pesticidi sintetici, anche se nei limiti legali, ma in maniera massiccia, ehm, cos è? Di cosa avevano paura? Avevano paura della diffusione dei dati e quindi siamo andati a colpirli dove avevano paura, dicendo: dite che noi stiamo danneggiando l'agricoltura sul tirolese, perché diffondiamo dei dati non veri sull'utilizzo ehm, sull di pesticidi sintetici. Fateci vedere i cosiddetti libretti di campagna, che sono i libretti dove vengono registrate l'utilizzo dei cosiddetti fitofarmaci, preferisco mh, chiamarli con loro no, cioè pesticidi sintetici. E Non hanno voluto, i querelanti che pure erano molto, sono stati molto attivi nel richiedere l'intervento della Polizia Giudiziaria per eh, depositare la querela, e non hanno voluto fornirceli spontaneamente. Con le indagini difensive abbiamo ottenuto che la Procura di Bolzano sequestrasse a casa dei 1.300 querelanti tutti i libretti di campagna con l'utilizzo dei pesticidi giorno per giorno da parte di tutti i 1.300 querelanti. Uno di questi, seppur rifiutato, si è fatto perquisire casa a proposito di chi è la vittima e chi è invece l'aggressore. Ehm, Ma naturalmente la difesa nel processo non poteva fino a fermarsi solo al processo. Perché è una questione tecnica, perché si capisce poco, perché ci sono rinvii, perché i tempi sono troppo lunghi. Quindi con la collega amica Francesca Cancellario, che con me difende Carver, abbiamo eh, pensato qualcos'altro. E durante la preparazione della strategia difensiva del dicembre del 2019, siamo andati a Monaco e abbiamo cominciato a pensare a una strategia difensiva che non tenesse solo conto le difese dei tribunali, ma che invece tenesse conto di un'altra cosa. E quest'altra cosa è questa, che chi viene, chi è oggetto di SLAP ha normalmente un messaggio enormemente importante, ha un, un messaggio molto importante per la collettività e a questa collettività abbiamo semplicemente chiesto aiuto. Noi abbiamo deciso di rivolgersi all'opinione pubblica dicendo attenzione, ci stanno, stanno cercando di silenziarci, non perché, ehm, non perché vi sia qualcosa mh, che noi abbiamo commesso, ma perché noi cerchiamo di proteggere i vostri diritti, di voi cittadini che subite l'utilizzo di un uso ehm, massiccio di pesticidi sintetici. Questa strategia è iniziata a sorpresa e quindi con un momento sorpresa molto forte nei confronti dei querelanti che pensavano di averla vinta facile. E facendo i bulli giudiziali, ecco lo dico con una metafora ehm, naturalmente ehm, trasferita nel linguaggio comune e che chi, chi voleva faceva questa slap intanto l'abbiamo identificata come, come slap anche nei confronti dell'opinione pubblica abbiamo chiesto al giudice di identificarla con slap quando abbiamo chiesto di citare i testimoni e abbiamo preparato una conferenza stampa una settimana prima dell'inizio del processo in cui sono state invitate decine di giornalisti abbiamo organizzato una manifestazione davanti al tribunale di Bolzano con cui attivisti, cittadini ehm, sono stati sensibilizzati sul tema il giorno dell'udienza, lo slogan era dire la verità non può essere un reato e questo ha cominciato un po' a incrinare la sicurezza dei querelanti nella bontà delle loro ragioni perché la, se la SLAP era stata fatta per silenziare il messaggio, ecco che c'è stato l'effetto boomerang, le è esplosa in mano la comunicazione, chi tentava di silenziare si è trovato in, in, in, in, davanti a decine di articoli di, di, di giornali, addirittura nazionali ed internazionali, in particolare la Germania, da cui, in cui l'Umberti Institute aveva ehm, fatto un'ottima attività di, di informazione, in cui i tedeschi, che sono i primi... Acquirenti o fra i primi acquirenti delle mele su Tirolese e che i tedeschi vengono volentieri su Tirolo, hanno cominciato a dire: Ma cosa sta succedendo giù in su Tirolo? Cos'è che avete da nascondere? Quindi chi è oggetto di slap? Abbiamo pensato, e forse può essere una strategia condivisibile, di andare rivolgersi all'opinione pubblica. Questo è diventato l'effetto Streisand. No? E si sa che Barbara Streisand aveva cercato di fare la causa ad un giornale in cui era stato fotografato una sua certa casa con nessuno aveva visto la notizia quando ha fatto invece la querela tutti ne hanno parlato ecco abbiamo cercato di sfruttare questo effetto Streisand e il risultato è questo che su tutti i giornali cercate pesticidi o pesticidi o slap pesticidi e troverete notizie dall'Italia, la Germania su giornali anche eh, internazionali perché naturalmente il messaggio conta l'ambiente e il diritto alla salute e un ambiente salubre è un messaggio importante e questo è quello che differenzia naturalmente i querelati SLAP da querelati ehm, ordinari e che cioè l'importanza pubblica del, dell'argomento che loro trattano quindi è stato facile trovare degli alleati è stato facile avendo impostato una strategia comunicativa complessa e da parte di attori professionali non ci si può improvvisare nemmeno su questo campo è successo che a, fi, eh, rispetto alla... E pressione da parte dell'opinione pubblica che cresceva è successo ciò che non potevamo sperare che cioè l'assessore Schuller eh, vicepresidente della provincia all'epoca e eh, annunciasse rimensione delle querele. Poi in realtà a essere così precisi finora non ce l'ha fatta diciamo a ritirarle proprio tutte e tutte. È stato detto che ehm, due dei, dei contadini querelanti ancora perché una volta aperto il vaso di Pandora non si sa esattamente se riuscire se si riesce a rimettere se si riesce a ricacciare dentro ciò che ne è uscito. Ma insomma, lui ha subito mostrato di temere molto questa azione di comunicazione pubblica. Ad oggi questo ritiro non è mai avvenuto. Il ruolo dell'informazione andrebbe in qualche modo discusso, perché temo che i giornalisti, i Watchdog of Democracy e spesso oggetto di slap dovrebbero ecco, fare un po' più attenzione sui messaggi che vi dicono: perché se io leggo questo lancio del del TG regionale di Bolzano del 14 settembre in cui vi ha annunciato che l'assessore ritira l'acquarella, oggi siamo al 28 di giugno, ancora questo non è avvenuto, ma va bene, diciamo che l'assessore aveva delle ottime intenzioni, siamo sicuri che prima o poi ce la farà e abbiamo dimostrato subito di temere questa iniziativa, anche perché diciamocelo chiaramente che non succede tutti i giorni che il Commissario Human Rights Commissioner e il Consiglio d'Europa citi proprio in questo caso come esempio per, eh, di una SLAP e qui devo dire grazie a chi ha organizzato anche questo convegno perché naturalmente sono cose che non capitano affatto per caso ma che invece hanno una precisissima, un precisissimo studio. Sono rimasto, credo, nei tempi che mi è stato detto ho concluso per dire che quindi eh, nell'affrontare la SLAP, al momento ne ho una in corso contro ambientalisti, un um, ambientalista di Mountain Wilderness a Pordenone che criticava l'uso dei quad nelle Dolomiti, e una contro un rompiscatole di Molveno che si oppone al fatto che si venga fatta una pista da sci a 800 metri, quando in realtà l'idea sarebbe quella di dare un ecosistema più integrale, è quello di arrivare al pubblico, di non farsi chiudere, di non essere costretto di meccanismi poco comprensibili e di non farsi silenziare e spero che il modello poi che è stato adottato per Uber, l'Istituto Schibel, che ha avuto una bella soluzione senza nemmeno avere un istruttore sul suo libro e possa essere un modello che si sì, possa essere adottato. Vi ringrazio tanto per l'attenzione. Grazie, grazie molto a Nicola Canestrini che ha toccato un altro aspetto, quindi è già arrivato alle strategie difensive, ovvero come le vittime di slap debbano cominciare a difendersi da subito, infatti i tempi sono importanti. Ovviamente, come si diceva prima, le strategie vanno anche elaborate con l'azienda, con la testata se nel caso, con... quindi sono temi molto delicati perché spesso quello che accade nella maggior parte dei casi è pensare che meno se ne parla eh, più ci sarà la possibilità magari di, di, di vincere la causa o meglio la speranza è che chi ha intentato la causa magari ritiri la querela. Quindi, e, ma in ogni caso comunque anche credo la, la Federazione Nazionale della Stampa adotta sempre questa strategia della scorta mediatica, ovvero dare subito rilievo a quelle inchieste, a quelle, quei pezzi giornalistici che hanno causato una querela per dimostrare che non, eh, il cronista non è da solo. E ora ci sarebbe lo spazio per un ulteriore giro in risposta a delle domande, se ci sono, io ringrazio il collega Juan Torregrossa Rodriguez, che appunto è stato presentato prima da Chiara Sigele è anche giornalista, quindi penso abbia seguito la, il dibattito alla... Anche da una prospettiva sua lui si occupa eh, di, ehm, di cronache che arrivano dal Mediterraneo e quindi i protagonisti delle vicende del Mediterraneo sono spesso anche vittime di, ehm, di querele, di attacchi e di criminalizzazione in generale. Um, ora uh, il pubblico non è numeroso uh, Giulio Vasaturo ci ha detto che è colpa dei santi Pietro e Paolo <ride> colpa del calendario colpa del clima, lo sappiamo in ogni caso questo video che abbiamo registrato resterà sul, sul sito di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, vedremo di promuoverlo anche eh, probabilmente a stralci, a spezzoni, creando dei materiali informativi che possano da un lato informare, formare e eh, contribuire a tenere alta l'attenzione sul tema. Eh, Chiara Sigale ha una domanda per Linda, la nostra direttrice generale. Grazie Paola, sì, ehm, mi chiedevo se dal punto di vista di Liberties eh, eh, ci sono esperienze rispetto a questo, eh, queste strategie auspicate tanto dall'Avvocato Vasaturo quanto dall'Avvocata Biagione, cioè ovvero lavorare su sensibilizzazione di magistratura e magari la uh, magistratura in formazione, perché da quanto capisco da chi si occupa di queste cose a livello italiano, è molto difficile per esempio quantomeno nel caso italiano riuscire ad intercettare questo tipo di, eh, di attori e mi chiedevo se ehm, ci sono buone pratiche magari in altri paesi, in altri contesti che possano fungere da ispirazione o magari invece dei canali che già esistono, che a questo sono deputati. Grazie Chiara, non so se vogliamo. Paolo vuoi raccogliere una serie di domande oppure ognuno reagisce? No, no, no, andiamo così, sì. Ok. Eh, no, grazie per la domanda, interessante. Allora, per quanto riguarda, vabbè, noi di Liberties eh, effettivamente mh, no, non ci siamo occupati mai finora di, eh, diciamo, formazione delle autorità giudiziarie o dei professionisti legali su questo tema in particolare. E per quanto io ne so, ehm, questo non avviene, non è avvenuto per ora, eh, neanche in altri Stati dell'Unione. Ora, nel modello della, di direttiva che vi, ho, che vi ho menzionato prima, ci sono una serie di disposizioni che idealmente renderebbero questo obbligo di formazione, di sensibilizzazione, eccetera, una responsabilità dello Stato, quindi di, di, di ciascun governo, no? in modo che anche vengano dedicati fondi e risorse, stiamo male che finanziarie, eh, a questo da parte del governo. Eh, ovviamente questa è una, è una nostra proposta, una nostra idea, però la Commissione effettivamente sta lavorando in quel senso e probabilmente ci saranno degli investimenti da parte della Commissione Uh, al, um, nel senso di finanziare progetti che vanno in questo senso, che possono essere portati avanti da organizzazioni della società civile e idealmente in, um, in cooperazione con um, ovviamente le autorità giudiziarie stesse, quindi c'è un network ad esempio a livello europeo che si chiama European Judicial Network of uh, Training, training EUJTN, EGT, European Judicial Training Network, eh, scusate, eh, questo è l'acronimo, che si occupa di organizzare formazioni per le autorità giudiziarie a livello transeuropeo, che effettivamente potrebbe essere utilizzato eh, in questo senso ehm, una delle, delle cose che chiediamo effettivamente alla Commissione è di, essa stessa, prevedere degli investimenti in tal senso. Però, no, che, per rispondere alla tua domanda, che io sappia, questo non avviene ancora, però diciamo che c'è movimento e c'è una richiesta da parte sia di noi, dell'organizzazione della società civile, ma anche di esperti, che effettivamente è un, è un è una canale, una misura sicuramente importante, che deve come dicevano, eh, come si diceva tra l'altro prima, come diceva Giulio, effettivamente è un investimento che potrebbe essere fatto subito e potrebbe anche precedere qualsiasi intervento di natura vuoi legislativa, poi eh, altro, perciò sì, sono d'accordo che sarebbe una misura importante. Perfetto, quindi... Ci sono tante cose no? che eh, si possono fare insieme e l'esempio della rete case è, è sicuramente cioè, da citare. Non so, mi sa che tutti i relatori un po' lo conoscono, no? però vale la pena forse um, accennarne qualcosa, nel senso che l'iniziativa di mettere in rete... Um, e di consolidare nel lavoro quotidiano settimanale le, le, le iniziative, è stato qualcosa che ha prodotto, ha prodotto i suoi frutti. Nel senso che ormai la, la Commissione e anche il Parlamento che erano partiti dall'allarme sulla libertà di stampa e giornalisti sono arrivati a considerare, anche a includere, i human rights defenders e gli attivisti e quindi anche il diritto dei cittadini ad essere informati e a partecipare. Um, una domanda di Francesco, Francesco Martone che magari ha qualcosa da, da argomentare su quello che stiamo dicendo. Stiamo già parlando delle soluzioni ovviamente perché del problema abbiamo... Il abbiamo... problema è che ci degli elicotteri di sottofondo perché vivo vicino alla residenza dell'ambasciatore americano cioè c'è il segretario della difesa, quindi non riesco a parlare senza questi elicotteri sullo sfondo. Però no, la domanda più che la è questa, ma la Fundamental Rights Agency, eh, che ruolo può svolgere? Perché io ricordo che a un certo punto, quando ci occupavamo del tema della criminalizzazione della solidarietà a livello europeo, una delle ipotesi era che la FRA potesse istituire una sorta di osservatorio europeo. Ora è chiaro che un osservatorio è quello che è, però ad esempio sappiamo che la FRA ha anche referenti nazionali, in Italia è la Fondazione Brodolini, no? che contribuisce di volta in volta alla stesura di rapporti di monitoraggio. Noi ci abbiamo lavorato quando c'è il monitoraggio sulle restrizioni dovute alle misure diciamo, di, eh, con, di contrasto al Covid. Avete già ragionato sulla possibilità che la Fundamental Rights Agency possa svolgere un ruolo accessorio di monitoraggio? Uh, a parte chiaramente la direttiva che poi dovrebbe essere implementata attraverso eh, la le, le commissione le commissioni competente. Penso che sia per me questa domanda. Sì, oh, io posso solo aggiungere un problema senso, monitorare che cosa? Perché effettivamente non esiste una uh, definizione condivisa, o meglio, una definizione che non sia semplicemente da osservatori, ma che sia legale, legislativa, in qualche modo normata. Non esiste ehm, in Italia... Appunto, in Italia magari c'è quella delle liti temerarie, però c'è una cosa che non si può applicare. Quindi il problema del monitoraggio, giustamente lo, lo denota Francesco Martone, è un problema. La coalizione CASE ci sta provando, però i dati, già incrociare solo i dati in Italia che arrivano dall'Istat, con quelli che arrivano dalle ONG che lavorano sul tema, con la Federazione Nazionale della Stampa, è un problema già solo per l'Italia, figuriamoci in Europa. Però vai pure Linda che un'aggiunta è sempre importante. No, sono d'accordo che il problema del monitoraggio e la raccolta dei dati è importante. Infatti nella direttiva, tra le altre cose, appunto, quello che noi proponiamo è che comunque la Commissione su cui la Commissione dovrebbe lavorare è un obbligo in capo agli Stati di cercare di monitorare il fenomeno. Ora la Fra è un'agenzia, diciamo, sì, che, che come dici tu, Francesco, svolge, svolge effettivamente questo ruolo di di ricerca, diciamo, di ricerca, analisi, monitoraggio, potrebbe effettivamente essere chiamata a collaborare con le autorità nazionali per facilitare la raccolta dei dati, il monitoraggio del fenomeno, questo non è ancora avvenuto, però quello che sta avvenendo e lo so perché io in realtà sono freelance quindi collaboro anche con la FRA eh, per altri, altre questioni e una delle questioni è la tutela dello spazio e la civile e uscirà un rapporto della FRA a settembre in cui la FRA ha raccolto attraverso appunto i, i referenti nazionali, come dicevi tu, tutta una serie di dati rispetto al legal harassment, quindi al... Um, diciamo così la, la, la persecuzione tra virgolette anche a livello legale, giudiziario, della società civile e degli attivisti diritti umani, in particolare l'agenzia che si, si occupa di questo, eh, che faranno emergere eh, anche tutta una serie di dati rispetto, rispetto alle, alla. alla al, al, al fatto che il fenomeno delle slappe in espansione riguarda più stati nell'Unione. Quindi non ci, non ci saranno dati precisi nel rapporto, però ehm, il fenomeno sarà menzionato fortemente con anche una raccomandazione alla Commissione di intervenire anche in questo rapporto della FRA. Quindi la FRA anche comincia a occuparsi eh, di slaps, che è un argomento piuttosto nuovo anche per loro, però sì, credo che in prospettiva potrebbe avere un ruolo l'agenzia, sono d'accordo. Perfetto, quindi la, la diversità di approccio è qualcosa che sicuramente contribuisce alla conoscenza del tema, all'approfondimento e quindi anche eventualmente alla soluzione per tutti i soggetti, essenzialmente per la libertà di parola e il eh, libero esercizio del senza incidere, come è stato detto, sul legittimo diritto alla difesa della propria reputazione. Perché molto spesso anche gli attivisti stessi o oh, i giornalisti sono vittime di… Eh, de cioè devono difendersi, quindi possono querelare, no? Cioè, vasaturo, tanti sono i casi di giornalisti che, che querelano eh, magari criminali che, che li diffamano sulla stampa o meno. Um, la panoramica è stata molto dettagliata, molto ricca di spunti, potremmo anche parlarne per settimane. L'impegno che ci riproponiamo noi è quello di non lasciar perdere i fili che abbiamo annodato e se non ci sono altre domande o interventi, proporrei di, di, di chiudere questo nostro incontro di oggi e ringraziare ovviamente tutti quelli che hanno dato il loro contributo a partire appunto da Francesco Martone, il portavoce della rete nazionale in difesa di, e poi eh, Linda Ravo di Civil Liberties e eh, Giulio Vasaturo, avvocato della FNSI, gli avvocati Elena Biaggioni del Centro di Antiviolenza e l'avvocato Nicola Canestrini. Lascierei la chiusura a Chiara Sigile, direttrice generale del Centro della Cooperazione Internazionale, di cui appunto OBCT è Unità Operativa. Grazie Paola, io mi limito a ringraziare naturalmente voi che siete intervenuti e a ricordare che indubbiamente come centro e come copromotore um, co o diciamo, um, soggetto ingaggiato nella rete in difesa di sicuramente cercheremo di continuare a contribuire da un lato a sensibilizzare le organizzazioni non governative e, e chi si occupa di presidiare i diritti di tutti su queste questioni e dall'altro, eh, credo, mi piacerebbe tanto riuscissimo a tenere il contatto con Liberties e altri attori a livello europeo che ci possono aiutare ad, in, come dire, eh, identificare modi davvero per eh, agganciare questo attore indispensabile che appunto è la magistratura, perché mi sembra un tassello che continua a mancare su tanti fronti e sicuramente, come ricordava Francesco, cercare di approfittare di questa finestra di opportunità che è la presenza dell'italia eh, nel consiglio per i diritti umani delle nazioni unite insomma per cercare di concretizzare un po e cercare di fare passi passi avanti concreti quindi vi ringrazio ringrazio anche chi ci, ci ha seguito e mh, a risentirci dopo l'estate con nuove mh, avventure diciamo su, su questo fronte grazie a tutti e buona serata a presto. Grazie a voi, arrivederci. Buona serata. Grazie mille, buona estate. Grazie anche a voi, ciao, arrivederci.